Ciao Armano, se sei un videomaker, agli inizi della tua carriera, oppure sei già esperienza ma stai attraversando una crisi mistica eh, dove metti in dubbio qualsiasi cosa, non preoccuparti. Posso dire che tutti prima o poi devono iniziare da qualche parte e che prima o poi tutti mettono in dubbio il proprio bagaglio di esperienza solo per poter migliorare e progredire. Quando io ho intrapreso questo lavoro avrei pagato per avere qualcuno che mi desse i consigli, che mi correggesse gli errori, che mi spronasse, che mi incoraggiasse sulle cose fatte bene e che mi desse anche qualche dritta e qualche consiglio. Oggi questo posso farlo io per te. Ci faremo una videochiamata della durata di un'ora e mezzo circa, dove potremo parlare di attrezzatura, di settings, di trucchi dell'editing, posso commentare uno dei tuoi lavori, vedere la configurazione hardware, strategie per avere più clienti e anche come preparare un buon mojito. Insomma, parleremo senza filtri di tutto ciò che vorrai. Sarà una chiamata totalmente informale. Ciò che acquisterai sarà il mio tempo. L'esperienza che invece ti riporterò sarà gratis. Ti aspetto.